Buongiorno a tutti. Cominciamo questo primo incontro pomeridiano inserito all'interno delle iniziative eh, collegate all'Assemblea di Avviso Pubblico. Eh, L'incontro è dedicato alla buona amministrazione sotto tiro. Eh, come eh, ormai eh, da alcuni anni Avviso Pubblico prepara questo rapporto Amministratori sotto tiro, eh, un rapporto che piano piano purtroppo si è ingrandito, eh, purtroppo in numeri, pur, eh, però per fortuna anche in storie, in storie positive. Eh, I dati per chi vuole prendere rapporto sono, parlano da soli, eh, nel eh, 2015 abbiamo avuto eh, 479 atti intimidatori, che abbiamo, eh, che avviso pubblico, accensito attraverso le informazioni raccolte nell'informazione, nell eh, quindi sulle agenzie di stampa e nei, nei vari siti nei, o sui quotidiani, eh, con un incremento del 33% rispetto all'anno prima. Il eh, viso pubblico ha fatto già anche un focus nei primi tre mesi del 2016 eh, che conferma questo, purtroppo questo trend in aumento. Evidentemente eh, è anche un miglioramento del lavoro di eh, raccolta dei dati ma è anche sicuramente un segnale eh, preoccupante eh, di, eh, su un fenomeno sul quale non è un caso, anche il Parlamento eh, ha acceso eh, riflettori con una eh, riflessione molto approfondita. Abbiamo con noi il presidente della commissione d'inchiesta, ehm, l'onorevole Doris Lomoro, che adesso si occuperà, abbiamo saputo, di un altro problema non da niente: trattasi del femminicidio. Eh, hanno fatto un lavoro molto approfondito, eh, con anche, ci spiegherà lei, delle eh, proposte eh, per una maggiore tutela di questi amministratori. Abbiamo con noi degli amministratori che ahimè sono più volte ritornati in questi rapporti, eh, ahimè però io dico anche meno male perché non per loro mi dispiace certo, però evidentemente sono, sono un segnale di, di buona amministrazione. Io passerei subito eh, la parola a loro mi piacerebbe se fossimo bravissimi a fare due giri e allora eh, la prima domanda è eh, a Michele Abaticchio sindaco di Bitonto Mh, parecchie intimidazioni eh, ma eh, devo dire eh, l'amministrazione non molla eh, ci sono dei gesti importanti recentemente mi è capitato a me di raccontare un'iniziativa per ora di successo, è quella di una regolamentazione molto severa delle sale gioco e noi sappiamo benissimo quanto sale gioco siano un grosso affare e come eh, le sale gioco siano un grosso affare anche della criminalità organizzata. Una buona iniziativa che per ora funziona e quindi per ora non ha provocato problemi, eh, noi facciamo gli auguri che non ci sia, ma da dove nascono questi... Eh, queste intimidazioni perché poi dopo uno la domanda se la pone che eh, fa delle riflessioni eh, deve provare anche ad avere a darsi delle risposte e quali sono quelle che ti sei dato innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie all'amministrazione comunale che ci ha voluto ospitare e che ha organizzato con dispendio di mezzi e risorse che oggi non è facile trovare amministrazioni comunali che decidano di investire nella diffusione della cultura della legalità, e questo diciamo, che è importante sottolinearlo. La giustificazione che mi sono dato è che il periodo è contrassegnato da un sentimento molto, eh, molto marcato che si chiama rabbia, perché quando si, si creano ripetutamente atti di intimidazione verso amministratori che non hanno. Eh, chiaramente ceduto il passo e quindi si sa che tu fai un atto di intimidazione ma non produce un effetto operativo, no? cioè un effetto tangibile. Quindi se io eh, minaccio te, ma ti ho già minacciato dieci volte, lo so attraverso la stampa che ti hanno fatto saltare l'auto in aria, che ti hanno messo la testa dall'agnello tagliata sotto, eh, sotto caso citando episodi realmente accaduti, Uh, non a me ma ad altri amministratori, oppure per parlare con me sei andato sulla bacchetta mia e mi hai detto sei un morto che cammina, hai fatto tutta una serie di cose, so che tu non, non, comunque non arretri, quindi l'atto di intimidazione so che è inutile. Quindi chi compie un atto di intimidazione sapendo della inutilità degli effetti è sicuramente una persona animata da rabbia che cerca di sfogarli in qualche modo e che quindi eh, si sottrae a un processo, chiamiamolo così, di pianificazione. Statisticamente dal rapporto emerge che la gran parte degli atti di intimidazione nascono da un sentimento di rabbia nei confronti di un'istituzione che vuol far rispettare nella stragrande maggioranza dei casi una regola e che chi subisce l'effetto di, di questo adempimento percepisce la regola come un ostacolo al suo benessere personale e spesso si giustifica eh, in nome diciamo, di una crisi economica che noi stiamo attraversando. Cioè, questa è alla fine la sostanza del problema. Ecco perché tra le proposte che mi permisi di sottoporre all'attenzione dell'onorevole Lomoro e della sua Commissione era quella di eh, favorire attraverso una comunicazione istituzionale anche il passaggio nella testa dei cittadini che purtroppo le leggi anche se non siete d'accordo con la legge nel merito vanno fatte rispettare e quindi sfogarsi contro il comune di riferimento che non ha potere legislativo ma ha il dovere di far rispettare la legge è assolutamente inutile, chiaramente non risolve il problema però è una delle componenti eh, che potrebbe andare ad incidere sulla la cosiddetta cultura della legalità, quando parliamo di cultura della legalità, per quanto riguarda il slot machine, dove invece si è andato a colpire questo a testimonianza di questa convinzione, eh, a comprova di questa convinzione che mi sono fatto, eh, che è andata a colpire organizzazioni tipo imprenditoriale, quindi gente che ha una determinata soglia culturale, non ho avuto la classica intimidazione come reazione. Eh, Diciamo del soggetto colpito, qui non ha avuto atti di intimidazione dalla pallottola, nella busta, eccetera. però sono stato avvicinato dall'associazione dall delle macchine che distribuiscono le slot machine all'interno dei locali che dice guarda sindaco se non ritiri questa ordinanza avrai dei problemi, ti faremo ricorso al tar e poi se la corte dei conti ci dà ragione poi rispondi personalmente... E se rispondi personalmente le paghi direttamente, oppure è arrivato l'imprenditore colpito dall'ordinanza che restringeva gli orari, eh, escludeva le fasce serali. Guarda sindaco, io sto lavorando soprattutto la sera ti metto sotto il comune tutti i dipendenti che io adesso caccerò dall'azienda per. Quindi cambiano le intimidazioni, cambiano le minacce e sono spesso vestite da tante soglie culturali. Allora, il, no, è capitato l'altro giorno che il fratello di un omicida di colpevole di femminicidio del mese scorso a Bitonto, che eh, questo soggetto ha, ha coltellato alle spalle la moglie davanti al bambino di 4 anni, il fratello di questo soggetto è convinto che è colpa mia come istituzione perché non abbiamo dato il lavoro al fratello che se avesse il comune avesse dato il lavoro al fratello, il fratello non sarebbe comportato in questo modo e questo gira anche lui con un coltello da cucina dentro la giacca e va al comune ogni tanto dopo che si è ubriacato a cercare me e quindi anche per questo sono in una sorta di situazione in cui purtroppo, cosa che odio, devo essere sempre accompagnato da qualcuno. Cioè, beh. Allora c'è il soggetto che ha una soglia culturale bassa, che se la prende con l'istituzione a prescindere c'è il soggetto imprenditoriale che viene colpito che arriva facilmente al comune perché poi quello è l'altro problema i sindaci sono facilmente avvicinabili a differenza di altre autorità politiche è molto semplice arrivare al sindaco anzi il sindaco ha il dovere di stare a parlare con il cittadino e di farsi avvicinare e quindi è chiaro che la soglia dell'intimidazione in questo modo assume sempre più efficacia mi fermo perché mi avevi chiesto rispetto ai tempi Grazie mille. Già, già abbiamo visto quanto lo spettro è ampio. Eh, Pasquale Amato, sindaco di Palma di, eh, di Montechiaro, eh, ci siamo incontrati più volte, più volte ha raccontato eh, cosa è successo. Lui collega di più certi atti, eh, certe intimidazioni ad alcuni atti amministrativi. Eh, mi sembra che eh, ci sono dei settori che appaiono più sensibili, dove se tu intervieni in un certo modo disturbi il manovratore. Ecco. Mi sembra che l'hai abbastanza bene individuati. Quali possono essere? Ma io credo che volendo amministrare correttamente in una pubblica amministrazione, grosso modo, vai a colpire sempre interessi. E, se poi il territorio è abituato esercitare l'attività imprenditoriale attraverso vantaggi immeritati, non dovuti, ma sol perché la struttura di fatto te li garantisce, chiaramente arrivi, rompi il giocattolo e non sei ben visto. Ora succede cosa, che no, io arrivo a Palma di Montechiaro, tanto per capirci, l'Imo aree edificabili, incassavamo 30.000 euro l'anno in un paese di 24.000 abitanti. E da lì a poco abbiamo avviato tutto un procedimento insomma, di controllo, di accertamenti ora insomma, viaggiamo sui 400 mila euro l'anno occupazione solo pubblico facile era, non ti preoccupare e poi ti pesco il voto incassavamo 35-38 mila euro l'anno l'anno scorso 387 mila euro e la stessa cosa Pubblica fissione. La stessa cosa, lotti assegnati nell'area PIP, anno 2001, e mai edificati. Quindi quello che era un investimento pubblico per l'urbanizzazione, per favorire l'attività artigianale, di fatto diventava soltanto un arricchimento fondiario, patrimoniale. Nel Quindi, nel momento in cui ingidi su questo, naturalmente succede che eh, chi è abituato a realizzare. Ti contrasta, ti contrasta e in un paese di mafia, perché Palma di Monticara il paese dei ribisi, famosi, oltre che essere il paese del gatto pardo, purtroppo ha questa triste storia alle spalle. E quindi dopo un anno e mezzo quando incominciamo a capire che effettivamente si sta facendo sul serio per quanto riguardava il controllo del territorio, quello che era legittimo realizzare, onestamente un po' l'ho alimentata anche qualche nemicizia perché racconto un episodio che può sembrare una fesseria ma è viverla è diversa. A Palma dopo Pasqua, la prima domenica dopo Pasqua, c'è un castello che era montano sul mare, che c'è un luogo mariano e la Madonna in processione con i cavalli che normalmente reclutano squadre di filomafiosi e accompagnano la Madonna in paese. Bene, In questo corteo veniva anticipato la sera precedente attaccando manifesti sulle mura di tutta la città che ricordavano l'ultimo ammazzato di mafia inneggiando a un cavaliere da ricordare e da esaltare la prima cosa che ho fatto il primo anno sindaco per la festa della Madonna del Castello ho oscurato quei manifesti vi devo dire che lì per lì è stato un momento molto bello molto sereno però eh, segno un passaggio cioè a Palma la mafia o chi era abituato a farne del territorio appannaggio personale, incominciava a trovare un ostacolo diverso, cioè c'era lo Stato, c'erano le regole da rispettare. E così la prima spiaggia nel mese di luglio 2014, arriva a una spiaggia bellissima in un'area sicchia, un sito di interesse comunitario molto bello, e naturalmente molto conservato, che si chiama Malerba e trovai la spiaggia invasa da Gazzeppi, con eh, cucine da dentro, montate, montate da dentro. E lì per lì, conoscendo perché non vengo dal Trentino, sono nato in quella terra, eh, mi organizzai. Ho chiamato il comandante dei vigili urbani chiedendogli l'indomani di eh, convocarmi alla capitaneria di Porto, alle 10 dovevano essere lì e al, alle 10 mi avrebbe dovuto chiamare. Quando mi chiamò alle 10... Chiamai la squadra dei manutentori dicendogli che dovevano portarsi su Malerba, non erano preparati e quando arrivarono lì l'ordine era quello di smontare tutti i gazebo e ci siamo riusciti, Pulite, pulizia della spiaggia. La città in quel mentre incomincia a respirare un'atmosfera possibile, di legalità possibile, perché quel manifesto non è vero che piaceva il 100% dei palmesi. E incominciano a respirare la legalità possibile. Chiamava Malerba, incominciano a respirare con la legalità possibile, è l'ultima che mi stampano, perché poi nel settembre 2014 ricevo quattro atti di intimidazione e minacce scritte. Nel gennaio 2015 ci bruciano quattro autocombattatori. I vigili urbani, perché lì il sistema in altre occasione l'abbiamo esaltato questo fatto qui. Nell'ordine degli atti intimidatori prima c'è il sindaco ma il secondo non è il vice sindaco, sono i vigili urbani. Vigili urbani che sono sul territorio, perché anche questo è il limite dello Stato, l'ho denunciato io l'altra volta a Roma, uno Stato che non è capace di armonizzare le proprie risorse, perché se passa la macchina della polizia e c'è la macchina in doppia fila mal posteggiata, non è possibile che mi deve chiamare il vigile urbano per scrivere la contravvenzione perché altrimenti va a finire che la contravvenzione la fa sempre il vigile urbano, tutti gli altri corpi non fanno le contravvenzioni, a quel punto cosa succede? Che il nemico individuabile è il vigile urbano. Però se riceve un atto intimidatore e un vigile urbano, nessuno se lo pensa, perché è il figlio povero della, della, de, de, de, della catena delle forze dell'ordine. Allora lì abbiamo perso, qualche colpo l'abbiamo perso, e i miei vigili hanno ricevuto più minacce che io sindaco. Io sono convinto di una cosa, l'ho raccontato poco fa, che alla fine però questa terra può cambiare e deve cambiare, però non lo possiamo fare soltanto attraverso una crescita di credibilità, perché la gente ha bisogno, lo diceva stamattina il procuratore, che ha bisogno di convenienza nella legalità. E convenienza nella legalità è avere la spiaggia libera, avere una città dove i figli ti possono passeggiare in una maniera... Degna di non trovarsi manifesti di mafiosi per le strade, ma un modo di essere beneficiati dalla legalità e sapere di aver pagato le tasse per la prima volta in una maniera estesa, ampliando la base impositiva del territorio, e vedere che a Favara, purtroppo, dichiarano il dissesto, a Porto Empedocle dichiarano il dissesto e i miei cittadini che sono imbarcati due anni fa, questo sindaco un po' stramballato che chiedeva di pagare, si trovano invece con dei servizi che sono stati addirittura riconquistati, perché nel 2012 avevamo perso la refezione scolastica, l'abbiamo riconsegnata perché avere il tempo prolungato a scuola significa dare più possibilità all'istruzione e raggiungere noi. Cioè abbiamo riconquistato tutta una serie di servizi. L'altro giorno mi sono permesso, io ogni mattina posto la mia attività del giorno prima su Facebook, ho due profili da... e quindi i miei concittadini conoscono la mia attività. Beh, in questa atmosfera dove la politica fa schifo, nel meridione più che qui i funzionari vengono visti come parassiti il poter dichiarare guardate siamo riusciti a raggiungere questo risultato con la buona politica e con l'aiuto dei dipendenti comunali e non suscitare una polemica pubblica io dico che abbiamo vinto e ha vinto la legalità grazie Pasquale Mato ha anticipato un po' la domanda che volevo fare a david gentili che è presidente della commissione antimafia del comune di milano consigliere comunale e coordinatore del viso pubblico per la lombardia ed è una cosa che abbiamo sentito anche stamattina dal procuratore gratteri eh, lui più volte ha parlato della eh, come sia fondamentale a caratterizzare la mafia la ricerca del consenso allora, dice, le mafie cercano il consenso poi qui abbiamo dei sindaci che aumentano le tasse eh, Tolgono delle tradizioni, pessime, ma tolgono delle tradizioni e dice: Ma come che si sono matti? Fanno questo e perdono consenso. Però poi Pasquale Mato ci ha detto che invece la gente comincia a, a, a riconoscere questo. E la domanda è: questo, ma c'è contraddizione? C'è la possibilità di rispondere alla richiesta di consenso, alla, eh, al consenso che le mafie riescono a ottenere con il loro modo di essere dai cittadini? E invece riuscire a fare politica nella legalità, nella responsabilità, nella giustizia da parte della politica e avere anche il consenso. Perché purtroppo vediamo dei casi in cui ci domandiamo, ma quello è stato un bravo sindaco, pulito, onesto. Io vorrei ricordare qui perché ha avuto dei problemini recentemente l'ex sindaco di Corsico Maria Ferrucci. Eh, eh, dire, uno si domanda, ma allora non conviene, allora. Meglio che lascio il consenso alle mafie e io faccio quel poco che devo fare. Ecco, Si riesce a mettere insieme queste due cose. Grazie buon pomeriggio a tutti. Ma le parole di Pasquale Amato anche a me hanno dato respiro e una visione ottimistica perché eh, sapevo della tua domanda e la risposta d'impatto era... Eh, sarebbe stata molto preoccupata perché quello che è accaduto a Corsico e che tu in qualche maniera hai richiamato è abbastanza emblematico Maria Ferrucci, vicepresidente di avviso pubblico una persona che ha attorno a sé costruito uno staff dirigenziale politico di alto livello una persona che ha portato il nome di Corsico in giro per l'Italia come buona prassi nel campo della lotta all'evasione fiscale della lotta al riciclaggio perde le elezioni a Corsico è chiaro che eh, subito la prima reazione è non c'era non c'era Corsico il sindaco va in giro per l'Italia e quindi è chiaro che perde subito i, i malfidenti eh, quelli che comunque criticano a, a priori magari che hanno anche subito una certa invidia e gelosia per la capacità di Maria di, di, di, di, di avere attorno a sé delle persone che ci credevano nella sua, nel suo impegno politico poi eh, a distanza di un anno eh, capita che a, a Corsico si organizza la, la, la fiera dello stocco di Mammola, eh, una cosa un po' strana ma eh, viene subito al, all'occhio dei più competenti, ma degli amministratori che sono tali e quindi che conoscono i propri cittadini, soprattutto in una cittadina di medie dimensioni, viene all'occhio che l'organizzatore della, della, della fiera dello stocco di Mammola è fratello di un boss di Indrangheta, è genero di un boss di Indrangheta e che è lì, eh, a Corsico è l'unico che, che vende lo stocco di mammola. E quindi è chiaro che eh, siccome questa iniziativa è patrocinata dal comune, dal nuovo sindaco che ha sconfitto Maria Ferrucci, il nome del eh, fratello del boss è proprio poco sopra il nome del sindaco e dei due assessori, a quel punto eh, emerge un altro elemento, quanto questa eh, situazione che è un errore gravissimo da parte dell'amministrazione è un errore di superficialità e di incompetenza e quindi un errore comunque grave per chi amministra una città anche al nord rispetto alla poca conoscenza di quali famiglie di ndrangheta sono radicate nel proprio territorio o quanto l'Andrangheta pesa in quell'amministrazione, c'è qualcuno in quell'amministrazione che ha voluto dire ai cittadini guardate il riferimento per la nostra amministrazione è questa persona e questa persona con quel cognome. Qui per il momento c'è ancora un punto interrogativo perché il sindaco richiamato anche ad avviso pubblico alle proprie responsabilità, prima addirittura aveva criticato Maria Ferrucci che non aveva lasciato la blacklist delle famiglie di Indrangheta presenti a Corsico, la colpa era del sindaco precedente, non era del sindaco attuale, Corsico è ancora associata ad avviso pubblico. Poi man mano di fronte alla reazione, non solo di avviso pubblico, di Libera, eh, delle altre amministrazioni, soprattutto dei media, perché i media in questo caso svolgono un ruolo importante, man mano si retrocede, è stato un errore, un grave errore, adesso vedremo, valuteremo le responsabilità politiche che dovevano, devono ancora saltare fuori. Però è chiaro che nonostante le parole eh, importanti di Pasquale eh, e la grande lucidità anche di Michele che ci dice... Le intimidazioni contro me non sono pianificate. Quando un cittadino capisce che il suo sindaco non retrocede, è chiaro che le intimidazioni sono frutto della rabbia, non sono frutto de della camioneta organizzata, della sacra cronunita. Mi è piaciuta moltissimo questa tua affermazione perché è molto lucida e equilibrata, perché sappiamo poi che se le mafie vogliono far male fanno male veramente ed è la rabbia quella che porta a indicare te eh, la principale causa de del, del dissesto economico-finanziario, della famiglia delle difficoltà fatto sta che è una rabbia che, che può anche uccidere abbiamo visto al nord soprattutto per cui è una rabbia assolutamente da, da, da, da, da, da trattare con la massima cura fatto sta che è chiaro che a Corsico è successo qualcosa di particolare che ancora dobbiamo capire e nel momento in cui io mi sento fortunato perché il consigliere comunale a Milano al di là che non mi pare che mi sia capitato mai di andare magari a prendere mia figlia a scuola e incontrare il genitore della compagna di, di, di mia figlia che è magari della famiglia di Indrangheta piuttosto che al bar eh, una persona che mi offre il caffè e quindi è il criminale di quel quartiere, cosa che purtroppo accade spesso ai sindaci e ai consigli comunali dei piccoli e medi comuni, eh, fatto sta che nei piccoli e medi comuni il voto di consenso della criminalità organizzata sposta drammaticamente il voto elettorale. E quindi quello che ci diceva Gratteri, l'andrangheta non sta mai all'opposizione, è qualcosa che accade spesso e, e, e hai voglia di essere sostenuto da una gran pezzo della popolazione, ma parte della popolazione che riconosce che la tua attività è significativa, che tu hai recuperato l'evasione fiscale eh, 500 mila euro, che questi 500 euro la sindaca Ferrucci le aveva eh, investite nell'attività educative nel proprio territorio. Quando magari per pochi voti, per un consenso criminale, per un consenso mertoso, per un consenso clientelare fatto di, eh, di, di poche cose, si ribalta un voto e si dà la possibilità ancora all'andrangheta di non stare all'opposizione. Questo non vuol dire che chi ha eletto il sindaco di Corsico attualmente sia stata l'andrangheta, non, non ci penso e non, non mi azzardo assolutamente neanche a dirlo pubblicamente, però ci sono dei segnali importanti per cui il sindaco di Corsico dovrà adesso capire se ci sono delle responsabilità politiche per quanto accaduto e io spero che la cittadinanza di Corsico cerchi di capire effettivamente che segnale è stato per lei quello che eh, è arrivato, se è un segnale da cui si riparte e in qualche maniera eh, si riprende, si rialza la, la guardia oppure se di fronte a un silenzio purtroppo diffuso eh, chi voleva darlo quel segnale poi magari alla fine la vince. Abbiamo fatto un, un giro eh, dal sud al nord. Ehm, allora io a Doris Lomoro chiederei due cose che poi si toccano assieme. Una perché il Parlamento ha deciso di occuparsi di questo tema che eh, sembra anche lontano, no? Palma di Montechiaro, Bitonto... Eh. Eh, magari anche paesini molto più piccoli dei vostri avvengono questi episodi e poi eh, come da questa intenzione poi voi avete eh, non soltanto analizzato il problema perché poi non è questo un compito della commissione parlamentare d'inchiesta che uno pensa la commissione parlamentare d'inchiesta fa l'inchiesta ma se poi dopo dall'inchiesta non esce fuori una proposta alla fine il lavoro neanche a metà, forse a un quarto, mentre invece voi avete avanzato delle proposte molto chiare che eh, credo che siano assolutamente in sintonia con le proposte di, di avviso pubblico, ma mi sembrano anche delle proposte eh, estremamente operative, quindi non proposte eh, che richiederebbero chissà quanti eh, stravolgimenti della nostra normativa. La risposta è piuttosto semplice, è, è stata avanzata la proposta di inchiesta ed è andata avanti perché nel Parlamento italiano e in particolare nel Senato della Repubblica in questo momento ci sono molti sindaci e molti sindaci anche di città intermedie, di piccole città, tra i senatori non solo del PD, ci sono moltissimi sindaci e io stessa ho una storia di sindaco alle spalle, per cui... E a livello parlamentare e a livello di Senato eh, si è trovata una forte sintonia sull'argomento ed è stato facile chiedere di ottenere l'istituzione della Commissione d'inchiesta che ha avuto un po' scontiamo in questo momento anche rispetto alla Commissione eh, un deficit che potrei riportare anche alla nostra personalità alle personalità dei proponenti, anche alla mia che l'ho presieduta, perché l'ambizione della commissione era quella di produrre dei risultati. Noi non abbiamo istituito una, una commissione per eh, assumere un ruolo di presidente, di vicepresidente, eh, di proponente, perché se avessimo voluto produrre questo risultato avremmo fatto una commissione che poteva durare per tutta la legislatura come avviene normalmente. Il senso di responsabilità invece di chi avendo vissuto anche da sindaco sul territorio e conoscendo il tema eh, ha ritenuto che nell'ambito della legislatura si dovesse arrivare anche a delle proposte ha prodotto il risultato che abbiamo verificato tutta una serie di cose, abbiamo prodotto in un anno una relazione finale, quindi abbiamo prodotto in un anno il risultato di eh, segnalare a noi stessi Parlamenti e al Governo le strade da percorrere per affrontare il tema e purtroppo su questo devo, dobbiamo oggi considerarci tutti insoddisfatti perché io a distanza di un anno sono qui e sono qui a dirvi che la relazione è stata approvata ma questo l'abbiamo già detto a Polistena e vi ho anche detto a Polistena che avevo presentato una proposta di legge sulla, in materia penale e probabilmente a Polista era già stata approvata anche da un ramo del Parlamento e quindi questo voi lo sapete. Nel frattempo sono state presentate altre due proposte di legge su due temi sensibili, noi temi li avevamo localizzati e studiati e bisognava andare nella direzione di trovare delle soluzioni, abbiamo prodotto una proposta di legge su ETSO togliendo al sindaco la competenza dei, dei TSO, non sto a dire il risultato, la, non, non la metto sul tecnico, abbiamo prodotto invece una faticosissima proposta di legge sulle demolizioni degli immobili abusivi, facendo chiarezza sulle competenze, perché sulle competenze delle demolizioni ordinate dal giudice oggi c'è chiarezza. Nella, sotto il profilo giudiziario e cioè che non sono di competenza del sindaco ma poi quando per esempio soprattutto in città difficili e in paesi difficili il sindaco non demolisce la responsabilità viene individuata nell'amministrazione quindi abbiamo fatto chiarezza in questa proposta di legge sulle responsabilità, sulle competenze tant'è alcune cose sono state anche fatte dal governo per esempio è stato istituito l'osservatorio però a distanza di un anno io mi trovo a discutere del rapporto del 2015 di avviso pubblico mentre oggi dovrei discutere del rapporto sulle intimidazioni degli amministratori locali e del ministero dell'interno. Questo è il punto della discussione. cioè Capire che può succedere che eh, per voi che fate politica sul territorio è giusto anche che ognuno si assuma le sue responsabilità ma non può andare oltre delle le sue responsabilità che non tutti hanno recepito questa, la lezione anche di questa relazione perché non è che noi adesso dobbiamo sollecitare se ha avuto un senso questo iter compiuto di un anno di lavoro di serietà riconosciuta universalmente con tanti di complimenti e di fasci di fiori per il risultato adesso bisognerebbe essere tutti conseguenti, non è così come la vedo io la situazione io penso che quello che dicono i colleghi e loro eh, lo sanno oramai voglio dire abbiamo una sensibilità comune su questi argomenti è molto vero e volevo interloquire anche sulla differenza che è nata qui tra nord e sud perché c'è una profonda differenza e cioè è vero che l'articolazione della Repubblica in Stato, eh, Regioni e Comuni produce che il sindaco nel proprio comune è l'autorità competente su moltissime cose ed è spesso l'autorità, diciamo così, politica riconosciuta e che quindi le buone pratiche del territorio possono fare la differenza. Può succedere che in uno Stato che non cambia atteggiamento, che non produce nuova normativa, che non fa chiarezza sui temi, diciamo così, che sono stati localizzati, sfocalizzati, su cui c'è una proposta, Possa avere una, che possa esserci un, su un territorio una primavera, le tante primavere che si sono registrate in tanti territori, in tanti comuni italiani, perché essere apice di un'amministrazione ed essere un apice che eh, porta avanti buone pratiche può fare la differenza. Perché, questo lo dico soprattutto al Presidente di Avviso Pubblico della Lombardia, le, Dobbiamo essere anche sereni e chiari su un punto, e perché qui c'è una, una profonda differenza oggi tra nord e sud. Nel sud d'Italia, i due sindaci che siedono alla mia destra sono entrambi del sud d'Italia, mentre tu sei del nord d'Italia e io sono del sud, quindi, ma mi pongo al centro di questo dibattito di per dire la mia, ma nel sud d'Italia è successo storicamente che è quello che ha detto Gratteri che la mafia è sempre stata con chi ha vinto tant'è che la mafia ha governato il comune Italia, della, del sud d'Italia tant'è che molto spesso determina le vittorie elettorali tant'è che impone anche delle abitudini che sono le abitudini eh, anche diciamo, così veriti religiosi che sono quelli su cui eh, l'andrangheta e le coscole locali costruiscono il proprio consenso ma questa è la storia la storia più recente è una storia di buone pratiche, di buoni sindaci, di sindaci eletti direttamente dal popolo che non sono stati e che non sono arrivati a quel risultato con i voti della mafia, ma spesso ci sono arrivati in maniera alternativa, se non dichiaratamente contro la mafia, perché non si fa sempre antimafia con la bandiera dell'antimafia addosso, spesso lo si fa invece facendo le persone per bene che lavorano bene, ci sono molti sindaci che rappresentano nel sud l'alternativa e questa differenza la dovete cogliere al nord perché oggi il nord rischia di vivere in ritardo in la fase che noi stiamo, stiamo tentando di superare. Il maggior numero di consigli comunali sciolti per mafia continua ad essere nel sud e la maggior parte delle dimissioni indotte che provocano gli scioglimenti dei consigli comunali per mafia... Vengono nel sud, quindi non abbiamo sconfitto nulla. Io difendo l'onore e l'immagine dei tanti sindaci che hanno disegnato un meridione diverso. Quello che sta succedendo al sud è che c'è una delocalizzazione dell'andrangheta che può produrre invece da voi quello che noi stiamo cercando di sconfiggere e cioè che nelle varie comunità, soprattutto piccole comunità, si introducono cosche e si radichino cosche che determinano la vittoria dei nuovi padroni dei nostri comuni e quindi sapere quello che è successo nel sud e, e sapere che eh, quello che ha detto Gratteri, perché se no ce ne andiamo in immagine diversa di quello che voleva dire il procuratore, quello che ha detto Gratteri è stato vero storicamente ma può essere sconfitto e tanti sindaci lo hanno sconfitto, è importante perché oggi può succedere nel nord d'Italia e soprattutto nei comuni piccoli e medi, e ce ne sono stati anche sciolti per mafia, ma di cosche le nostre inchieste, le recenti inchieste della magistratura ci dicono che ci sono soldi riciclati nel nord dove ci sono soldi riciclati ci sono cosche che riciclano quindi paradossalmente io concludendo perché non voglio essere invadente primo, questa prima parte del discorso direi che le intimidazioni che sono localizzate al sud, la percentuale di intimidazioni che sono localizzate al sud eh, di, diciamo così di, di origine dranghetista o camorrista o mafiosa è inferiore a quella e che è localizzata al nord, perché al nord le intimidazioni, dove non c'è un clima storicamente di intimidazione, dove le strutture, dove i comuni sono più strutturati, dove la storia della Repubblica si è contraddistinta storicamente in maniera diversa, se arriva una cosca e intimidisce e, e si, si infila sia pure con lo stocco di mammola, è più facile che si verifichi attraverso le cosche mafiose. Quindi, è un tipo di intimidazione o comunque di ricerca del consenso completamente diverso che arriva in ritardo e che quindi può essere contrastato soprattutto conoscendo la storia e le battaglie che i sindaci, quelli coraggiosi del sud, hanno fatto in questi anni per liberarsi di un peso oppressivo dell'andrangheta. Io cambio un attimo l'ordine perché mi sembra che questo... Eh, intervento di Dore Solomoro, eh, chiami subito a, a un intervento di Davide Gentili, Una, eh, che sono e poi dopo non tocca anche a voi, ma eh, eh, cambiamo un po' la, la, il, il gioco. beh Credo che eh, io ieri ero a, a Modena a un altro dibattito, c'era cioè il procuratore di Reggio, Cafiero de Rao, ha fatto un discorso molto simile a quello di Dore Solomoro, soprattutto eh, ricordando alla città di Modena ma più in generale all'Emilia di come eh, Andrangheta non è arrivata con Coppola e Lubara ma è arrivata eh, con eh, le imprese di Movimento Terra, con i capitali, con imprese pulite, eh, con, con altro e utilizzando non la violenza ma il sistema della corruzione e qui il problema diventa grosso per le amministrazioni perché eh, forse voi siete più fortunati a individuare il nemico al nord non si hanno forse eh, le categorie per riconoscerlo o forse non si ha la convinzione di doverlo riconoscere perché in certi territori si continua ancora a dire noi qui no beh discorsi li abbiamo sentiti anche, anche a Corsico il ritardo, il ritardo culturale del nord è innegabile Basta pensare che eh, gli arresti all'interno dell'inchiesta dell Infinito mh, sono per una, alcune decine quasi identici agli arresti che avvennero nel 94, quindi 16 anni prima. Uno dei principali esponenti, Pino Neri, arrestato nel 2010, viene arrestato anche nel 94, non accusato di associazione eh, criminale tipo mafioso ma accusato di traffico di stupefacenti quindi un, un, una negazione della presenza delle mafie al nord che è stata funzionale agli affari delle mafie funzionale a far venire a casa del sindaco eh, il, la per, il personaggio che comunque magari di là a poco sarebbe stato arrestato funzionale a, a, a manifestare una presunta superiorità e, e, assolutamente irreale eh, del nord rispetto alle, al meridione funzionava a tante cose che però è, è crollata, è crollata eh, ormai eh, ci sono pochi avamposti ecco, al nord, ci sono alcuni sindaci ogni tanto che dicono no ma qui noi, qua è tutto a posto, sì, al, al di là del confine eh, di, di fianco a noi eh, ci mancherebbe, sì hanno stato questo ma noi qua è tutto a posto, ancora recentemente un, un, alcune dichiarazioni per esempio a Ro, vicino a Milano, facciamo un po' intendere questo. No? Eh, fatto sta che questi avamposti man mano sono crollati, adesso c'è un tema tutto lessicale che, di cui parlavo anche ieri eh, all'assemblea di avviso pubblico per cui alcuni usano ancora il termine infiltrazione, altri ormai eh, usano il termine radicamento. La procura di Milano, la DDA, ha parlato di colonizzazione, nel bilancio sociale che la DDA di Milano ha presentato al pubblico perché è un, un bilancio sociale che, che viene presentato alla cittadinanza attraverso una conferenza stampa addirittura ci sono due cartine, del, una della Calabria e una della Lombardia con al fianco dei comuni lombardi il comune eh, cala, calabrese gemellato diciamo così o meglio che ha colonizzato il comune lombardo da fino a Mornasco a Buccinasco piuttosto che ad altri comuni della Lombardia che venivano affiancati al locale di Indrangheta che aveva come riferimento i, i comuni della Costa Ionica o della provincia di Reggio Calabria o altri comuni calabresi che lì si erano radicati e addirittura avevano colonizzato, quindi il termine richiamava addirittura una superiorità culturale di queste famiglie di Indrangheta che avevano soggiogato o comunque erano entrate in aperto, aperta alleanza e collusione con pezzi dell'imprenditoria, della politica, delle libere professioni di quell'area, in particolare a Brianza ma tutta la Lombardia. Quindi noi siamo in una situazione che fortunatamente si è evoluta, a me pare che Milano abbia svolto un'attività di traino importante, questa battaglia molto simbolica della Costituzione o meno della Commissione antimafia è stata una battaglia che alla fine abbiamo vinto. Però la seconda battaglia, la seconda parte della guerra era, non è solo il simbolo della Commissione antimafia con questo nome così pesante da, da portare in giro, ma dobbiamo far sì che la Commissione antimafia abbia un senso, abbia un significato. E questo è il tema che avviso pubblico ha richiamato spesso e che richiama è una delle sue missioni, cioè quello di eh, raccontare le buone prassi in tema, in tema di anticorruzione e di antimafia dei singoli, dei singoli comuni. E quindi il tentativo, eh, io penso riuscito, ne vado fiero, di Milano di avere una commissione, espressione del Consiglio Comunale e non della Giunta, quindi espressione della città, eh, dei rappresentanti della città, che proponesse attività amministrative, strumenti amministrativi efficaci per combattere la corruzione. E, eh, e la mafia eh, nella, propria, nella propria città. Quindi diciamo che ci sono stati diversi passaggi culturali e Milano secondo me ha trainato molto Lombardia, il primo passaggio è la mafia esiste, il secondo passaggio è c'è un radicamento forte, non c'è un'infiltrazione di un tessuto sano, c'è ormai delle relazioni consolidate da 20-30 anni e, e, e la politica può svolgere un ruolo, la politica può un ruolo non solamente nel finanziare attività di educazione alla legalità, perfetto nelle scuole, non solamente nel valorizzare i beni confiscati, no, può svolgere un ruolo per trovare quegli strumenti amministrativi di contrasto alla corruzione, di contrasto all'andrangheta, di contrasto anche all'evasione fiscale, quindi alle economie criminali efficaci, utili, che possono in qualche maniera poi essere esportate, copiate e valorizzate. Quanto poi questo porti consenso, io mi rendo conto che da Milano vivo una situazione privilegiata. Noi vanno a votare un milione di persone, Dio mio, adesso quanto può pesare il voto criminale mafioso, quanto può pesare il voto criminale delle persone oneste che ci tengono, eh, può pesare molto di più, io spero, io ci, ci credo, non posso pensare diversamente. Ma quando vado a Corsi, quando vado a Cisliano, quando vado. A Buccinasco comprendo che lì, lì basta veramente poco per ribaltare eh, il voto elettorale e lì abbiamo situazioni veramente intricate, eh, a Cisliano abbiamo un bene confiscato, importantissimo, la masseria, abbiamo un assessore in, in cui in, in un'inchiesta in un viene indicata come praticamente una, una sorta di, di, di, di vedetta di un clan locale di Indrangheta perché avvisa un, un esponente del clan che c'è una macchina che sta so, eh, sta parcheggiata davanti al suo ristorante, poi lui si difende, non era vero così, avvisava un collega, fatto sta che c'è un clima anche lì eh, terribile, a Cisliano il prete gli hanno bruciato la macchina e non si riesce ancora a capire chi siano stati questi qua, a settembre comparsa, sono comparse delle scritte sulla, sulla chiesa, eh, Don Mario ama eh, il nome di una donna, quindi hanno cominciato a demolirlo dal punto di vista della propria... Eh, non tanto perché tanto la, il fatto che gli abbiano usato la macchina non ha, come diceva Michele era chiaro che non produceva nessun effetto questa scritta è stata per lui devastante lui veramente eh, io l'ho sentito, gli ho parlato è, è schifato è, è, è arrabbiato quasi vorrebbe andarsene via per cui lì c'è questa strategia che spesso anche in altre aree d'Italia è, è stata utilizzata di diffamare chi in qualche maniera era un avamposto di legalità e questo accade a Cisliano, a pochi chilometri da Milano nella, nella città metropolitana milanese e la situazione non, è, non si riesce ancora a capire non si riesce ancora a, a prendere dal, dal verso giusto ed è veramente intricatissima e immagino io da Milano la posso giudicare immagino chi ci abita lì, chi è consigliere comunale lì quanta difficoltà abbia quindi io penso che ci siano tantissime somiglianze, similitudini soprattutto nei piccoli comuni che, eh, che abbiamo e, e, e avviso pubblico dà questa grande ricchezza, oggi per me è un altro momento importantissimo di condivisione e di conoscenza, avviso pubblico dà questa, da questo, questo, questa possibilità di, di incontrare altre esperienze, dalle esperienze di chi ha passato già quello che stai passando tu, una, una conoscenza, una competenza e un sostegno anche importantissimo di cui abbiamo come amministratori locali è estremamente bisogno. Bene, io direi di, di, di continuare proprio su questo tema. Eh, eh, mi sembra che sia D'Oreggio Lamoro che, che Davide Gentili hanno detto che c'è la possibilità di travasare non solo le mafie dal sud al nord, ma di, travasa, di travasare anche le buone pratiche e anche secondo me anche un certo modo di rapportarsi non solo fare bene ma anche come rapportarsi col fenomeno mafioso eh, cioè, nessuno al sud dice più, che eh, la mafia non c'è ecco, questo mi pare evidente anzi, nomi e cognomi eh, benissimo ecco. voi siete convinti di questo o i problemi sono talmente tanti voi che, beh, vabbè si il nord come noi ci siamo arrangiati da soli. Ma, cioè, se non fossimo convinti che è possibile travasare anche le buone prassi sulla legalità, significherebbe che è meglio che stiamo a casa. Tutti, tutti quanti insieme. Anzi, io riflettevo mentre parlava Davide, e, eh, e anche Doris, eh, riflettevo sul fatto che oggi alla fine non c'è convenienza per chi ha un proprio lavoro, per chi è onesto, per chi è sano. A candidarsi in politica cioè, non, diciamoci la verità non c'è alcuna convenienza di base perché chi ha un lavoro autonomo e, e che comunque non ha bisogno della politica e della gente che lo vorrebbe in politica questi soggetti di questo genere cioè, è, la gente parliamo così idealmente vorrebbe in politica gente che non ha bisogno della politica giustamente per per fare l'amministratore, quindi una persona che non è corruttibile, che ha lo stipendio a casa quando rientra eh, dalla, quando conclude il percorso politico, che quindi non è attaccato alla poltrona, che quindi fa gli interessi della collettività. Ma oggi la convenienza a candidarsi in politica, eliminata e messa da parte quella economica che non c'è, eh, parlo degli amministratori locali, evidente eh, ragione, qual è? Se poi devi essere diffamato se poi devi entrare in avviso pubblico e quello diventa un motivo ulteriore di opposizione, e ve lo dico eh, da esperienza diretta ma sentendomi con i colleghi è la stessa cosa se sei candidato, se sei in avviso pubblico, e se sei associato ad avviso pubblico e per lo più ti capita pure di stare in un comitato direttivo in un gruppo di lavoro o nell'ufficio di presidenza, la prima argomentazione che l'opposizione utilizza per cercare di attaccarti è statisticamente quella della legalità degli atti che stai compiendo o quella della diffamazione sulla presunta illegalità dei tuoi comportamenti allora quello che mi spinge ad andare avanti ma credo anche i colleghi e alla fine tolta diciamo il discorso convenienza è la passione, la passione di fare le cose la passione di ritrovarti un giorno su un articolo in cui si parla bene della, della tua città perché la tua amministrazione ha svolto un'azione positiva perché addirittura hai fatto qualcosa che altri non hanno fatto quindi magari potrebbe diventare una buona prassi quella eh, perché ci sono dalle altre parti altra gente che comincia a chiamarti per chiederti ma come hai fatto a superare quel problema eh, anche normativo che ti poni e a riuscire comunque ad investire sulla Uh, sul rifacimento delle strade per esempio è una del, delle cose che ti chiedono i più i cittadini dove noi abbiamo più limiti con i fondi comunali ma anche li possiamo recuperare con i finanziamenti comunitari che vietano la manutenzione, cioè che non finanziano la manutenzione di Stato ho fatto un altro esempio, allora è la passione, quindi l'unico strumento vero, reale in cui i buoni amministratori quelli associati ad avviso pubblico convintamente, quelli che magari svolgono anche il loro mandato amministrativo in rapporto a quelli che sono i principi di avviso pubblico, l'unica ragione per la quale noi possiamo mollare è quella che ha detto Davide prima e che ha fatto capire Doris dopo, è la calunnia, la demolizione della tua immagine, il fatto di distruggere la tua credibilità nel tessuto sociale e che peraltro è la lezione è la prima lezione della mafia secondo giovanni falcone la mafia prima ti isola e poi ti ammazza Cioè il significato è quello quindi io non voglio dire per carità che l'opposizione che sceglie di attaccarti sotto la legalità sotto il profilo della legalità delle atto di insinuare il sospetto che quell'atto sia stato fatto perché non faceva l'interesse della collettività, ma faceva l'interesse di qualcun altro, sia necessariamente una componente politica negativa o che fa parte dell'organizzazione mafiosa. Per carità, ma ci sono i mafiosi e quelli che si comportano come i mafiosi. Allora, io dico: farò una campagna elettorale l'anno prossimo, ne parlavamo con Toni prima, Credo che sarà la peggiore della storia del mia, della mia città, le tensioni sono elevatissime, io come amministratore eh, diciamo, ho fatto delle scelte che sono andate a ledere anche interessi grossi, oggettivamente grossi, non credo di, diciamo, di essere tacciabile di querella da questo punto di vista, sui tributi, sui rifiuti, sulle discariche, su tutta una serie di questioni sono in cui le decisioni sono state un po' scomode. Quindi la tensione sarà molto elevata, io avrò probabilmente di nuovo contro il Partito Democratico, Forza Italia, il Movimento 5 Stelle, sono tutti contro e quindi ci avremo una base civica, si è occupato anche Repubblica, dell'anomalia di Bitonto, vice di De Caro, vice metropolitano, vice sindaco metropolitano e il PD contro, Vabbè, ma questo cioè, fa parte un po' della storia diciamo, dell'Italia, ma al di là di questo quindi sarà elevatissima la tensione. Io ho persone, ma non solo io, anche da altre parti anche su altri fronti opposti che hanno paura a candidarsi perché dicono nel momento in cui scelgo di candidarmi o con Michele o con Mario o con Giovanni comunque mi metterò contro qualcosa o qualcuno ma chi me lo fa fare? E allora alla fine chi si candida? Chi si candida? O è una persona dire, che non ha nulla da perdere oppure una persona che dalla politica ha fatto la professione e purtroppo molte di quelle persone sono quelli che attraverso la politica dell'insinuazione del sospetto vanno a demolire l'immagine non mia, ma l'immagine di tutti, dico tutti quelli che stanno lì proprio per l'unica ragione possibile, cioè per la passione di fare politica e avere il sogno un domani che qualcuno, un bambino di sette anni oggi, che poi avrà vent'anni domani, dica guarda uh, quella illuminazione a LED in Villa Comunale dove era tutto eh, buio, lo fece il sindaco a Baticchio. Quello è forse l'unica motivazione per la quale facciamo politica noi, per la passione, per il fatto non so, di fare parte di un piccolo pezzettino di storia della nostra collettività in modo tale che un domani a mia figlia, dirò, eh, figlia mia, io ho fatto un sacco, scusate in termini, di casini nella nella mia vita personale in nome del lavoro, in nome della passione, in nome perché sono malato di lavoro, sono uno studio aperto su questa cosa, però sappi che qualcosina di buono sta lì perché ho partecipato anche io, oltre a tanti altri buoni amministratori che è la mia città, però se ci tolgono anche questo è davvero, è davvero brutto e non credo che sia un incentivo per i ragazzi a candidarsi oggi in politica, soprattutto per quelli che hanno molto da perdere che sono le persone che noi vogliamo candidare quelli che hanno molto da perdere perché non hanno bisogno della politica per vivere eh, devo dire che è un intervento veramente molto appassionato quello di Michele Batticchio ma che dice anche per certi versi la, la grande anche, eh, solitudine che vivono eh, alcuni dei nostri amministratori eh, no, per fortuna poi attorno si creano anche delle squadre, che sicuramente si riesce anche a, a prima Pasquale Amato ha ricordato eh, i suoi vigili, ma recentemente eh, alcuni mesi fa due, suoi, eh, due dipendenti comunali hanno ricevuto, sono stati additati ad esempio al Premio La Torre come eh, come io vorrei che tu poi lo ricordassi perché è importante, perché dietro ai sindaci ci sono anche eh, dirigenti, funzionari, impiegati, uno era, mi sei, non era un LSU, addirittura quindi i tanto vituperati LSU de, del sud, eh, se c'è una buona amministrazione si riesce anche a, a produrre gli ottimi risultati. Credo che questo sia importante eh, perché poi questa è la risposta a, a quel venticello di calunnia no? che... che che poi tutti, credo voi, purtroppo dobbiate, abbiate, oppure sapete che prima o poi vi toccheranno. Eh, quando parlavi del in mente Don Peppe Diana, 30 secondi dopo eh, eh, c'era già o, o l'amante o le armi sotto il letto, Don Pino Puglisi lo stesso, c'è chi lo fa dopo e chi lo fa prima, ma sempre calunnia trattasi, quindi... Eh, eh, ma credo che ogni amministratore abbia nel suo nel curriculum una, una serie notevole e, e in questo, devo dire, la responsabilità di una certa stampa, io non me l'assumo questa, no, non me, no, no, me l'assumo, altre sì, ma questa no, non me l'assumo, ce l'ha sicuramente, perché soprattutto in certi territori la, la stampa è il megafono di queste calunnie. Ecco, eh, Pasquale, ricordiamo questi questi fiori del tuo comune. Io ho il dovere di ricordarle, eh, però un passaggio perché non, la testimonianza non è soltanto dire quello che ho fatto, secondo me anche l'esperienza è travasarla. Allora, la mafia, a differenza di qualsiasi altro genere di criminalità, è una criminalità che ti distrugge, cioè ti distrugge sotto pelle, ti distrugge con la paura, ti distrugge con la delegittimazione. E quindi il primo passaggio, cose che ho imparato sulla pelle mia, è quello se tu hai una linea vai dritto e, e vai avanti. E non mollare, perché devi sapere che loro utilizzano quest'arma, ma anche gli altri, anche i cittadini lo sanno. Cioè, il mondo non è scemo, il problema è non mollare, perché se molli lascia probabilmente anche la possibilità che altri possano specularci. Quindi prima questione va chiusa. Poco fa ho concluso forse in un modo che ho dato forse l'impressione di essere un'invasata, abbiamo vinto. No, voglio dire, i risultati, quando ci sono, di fatto i cittadini li apprezzano. Ed è un atto di incoraggiamento per dire andiamo avanti. Io lo so addirittura che quando faccio i nomi nel, nei miei interventi, addirittura cementifico, non consolido, cementifico gli antagonisti contro di me, perché già... Allo streaming che lo stanno seguendo, quando ho fatto poco fa il nome, quando ho parlato dei, degli dei filo, dei, amanti dei cavalli che sono filo mafiosi e di fatto vanno a tradurre che cosa il pensiero è di questa cultura diffusa, di essere vicini a chi eh, vuole fare il primo nel paese e quindi loro già stanno mietendo come organizzarsi domani mattina a far quadrato contro di me e sarà difficile per la persona per bene che dici tu candidarsi perché sanno la fronda che si sta creando ma probabilmente noi perderemo le prossime elezioni, perché loro avranno una fronte non sui principi, non sulla bondà della proposta, ma sulla clima di intimidazione. Ma attenzione, non sarà più facile riattaccare quei manifesti, la vittoria sta lì, non sarà più facile attaccare quei manifesti e chi viene da un territorio dove nell'89 quando presentammo il libro bianco a Palma di Montechiaro, allora nel Partito Comunista eravamo quattro gatti, ci siamo ridotti a due su 32 dopo tre anni, la parola mafia non si diceva in Consiglio Comunale. E a vedere l'attività che state facendo voi di politicamente, eh, Scorretto? A leggerla all'esterno diceva, sarà un'iniziativa così nobile, invece no. Per me è una lettura completamente diversa. Io, quando stamattina vedevo i ragazzi parlare, vi ammiravo perché lascia perdere i ritardi. Il ritardo, è naturalmente, chi non è abituato a vedere le cose, chiaramente non se ne accorge che è cresciuto un mostro dentro di sé e lo vedrà dopo. Però voi ancora siete in tempo e siete avanti perché quei ragazzi stamattina parlavano col linguaggio di chi è proprietario e è dominante in questa terra, che è quella della legalità. Quindi, quando arriverà il mafioso sarà lui che dovrà tentare di inserirsi invece io poco fa quando ho parlato di aver coperto il manifesto, quasi quasi l'avete visto con i vostri occhi ne parlavo con entusiasmo, cioè la legalità che riconquistava un territorio, questa è la vergogna trovarsi in una situazione che è la legalità che deve riconquistare il territorio perché è già dominato quel territorio invece voi state facendo bene a creare gli anticorpi reali di quella consapevolezza che è l'illegito che deve avere difficoltà a entrare, a bussare, perché non deve trovare porte aperte. Quindi io apprezzo moltissimo questo esempio straordinario di lavoro che state facendo, preventivo, e va fatto ovunque, non c'è da illudersi che nelle città grosse non si diventano meno colpibili. Roma, con i Casa Monica, l'hanno dimostrato, il problema è che la, la mafia interviene dove c'è corruzione ed è la più brava di tutte a gestire la corruzione, state tranquilli allora sei la più brava di tutti l'anticorpo qual è? prima di ogni cosa l'ho imparato prima di tutto su di me ma poi l'ho verificato facendo il sindaco e la lotta alla corruzione all'interno delle, delle istituzioni. se riuscite a fare questo avete creato la barriera non ci sono possibilità, né di maggioranza né di minoranza avete vinto noi il lavoro lo stiamo facendo e quando poi io incoraggiavo l'LSU a dire leggi contatori, perché è una novità c'è cioè nessuno a Palma si accorgeva che c'erano 13.500 nuclei familiari e c'erano 7.800 contatori. Ma qualcuno dovrà pur capire che matematicamente ne mancavano 7.000. Non ce ne accorgevamo. Ebbene, quell'LSU ha trovato però il sindaco che poi lo propone, mi ricordo cioè l'avviso pubblico aveva fatto un bando, lo propone e lo porta a Roma quel nome. E poi la fortuna di avere tanta gente sensibile di tutta Italia che scendono il 23 gennaio a Palma di Montechiaro e diamo una targa a premiare un LSU, oppure un funzionario che in questo momento ce l'avete carpito, in provincia di Rimini, di Palma di Montechiaro, che è fra i più bravi sportelli d'Italia di impresa in un giorno, da lezione a mezza Italia e questo ha liberato moltissime procedure dalla corruzione. Beh. La dimostrazione è quali sono gli anticorpi, questi sono sembra che, eh, gli esempi, ma eh, la, richiamare nuovamente come la corruzione è, la, è il Grimaldello, per spalancare poi le porte alle mafie, è evidente. Eh, eh, dove sono Moro? Eh, però noi sempre sembra che arriviamo, rincorriamo, no? Eh, allora, e di ieri o dell'altro ieri terzo scioglimento per mafia di Nicotera che uno va a Nicotera e dice ma è un posto bellissimo, mare poi appena appena approfondisce e capisce che c'è qualcosa che non va ma abbiamo, ahimè, per esempio di pochi mesi fa, lo scioglimento di Corleone uno dice sì, Corleone, Corleonesi sì. però era anche il paese di un grande sindaco che è stato anche vicepresidente di, di avviso pubblico, Nino Iannazzo, che ho fatto un dibattito non più tardi 15 giorni fa una, in cui eh, la, il magistrato Franco in Bergamo, che adesso è adesso in Procura Nazionale di Mafia, ha detto attenzione, quella è stata una stagione straordinaria, sicuramente positiva, ma è arrivato lo scioglimento per Mafia a Corleone che è la Corleone delle cooperative di Libra, delle cooperative dell'Arci è, è, è il paese in cui tutti i beni confiscati sono utilizzati tutti Corleone però sembra sempre che abbiamo il fiato corto, no? che andiamo dietro eh, ma allora il Parlamento deve dare delle risposte non si può sempre utilizzare questi strumenti traumatici oppure lasciare loro lì eh, a beccarsi calunni o altro eh, beh, ehm... Comincio per ordine, comincio dalla risposta perché mi... vorrei dire tante cose Il Parlamento innanzitutto cosa significa quando succede che lo stesso Comune viene sciolto più volte e qualcosa non ha funzionato? vuol dire che io ho sempre difeso questo strumento preventivo che è stato creato, dal, opera dal 91 e ha avuto la sua prima applicazione proprio in Calabria in, dopo un caso eclatante ma devo dire che poi gli strumenti vanno verificati e non c'è dubbio che è uno strumento che colpisce l'amministratore senza peraltro eliminarlo dall'agone dall politico, lasciando intatta la struttura e che eh, congela la democrazia per un periodo anche lungo, eh, non è detto che funzioni bene. Diciamo la verità, questo strumento è vecchio e va messo a regime. Non ha funzionato e noi come Commissione avevamo anche trovato un punto delicato sul quale eh, un caso che si è verificato di recente in Calabria mi ha fatto riflettere, cioè che cosa succede? Quando c'è qualcosa che non va in un comune, il prefetto, se ha la sensibilità di farlo, se qualcuno lo segnala, fa l'accesso antimafia. Ma non è che tutti gli accessi antimafia possono finire con consigli comunali sciolti, può succedere né... Le, quando non c'è da scioglierlo significa premiare il comune per la buona amministrazione signori può succedere il caso che in un comune le cose non vanno non vanno bene e che però non sono di tali entità, di tale gravità da portare allo scioglimento e noi avevamo individuato un prefetto che aveva un solino a Napoli che aveva trovato uno strumento intermedio che sarebbe da proporre anche a livello parlamentare se il Parlamento ed il Governo perché adesso andrò, arriverò alla risposta eh, dimostrassero in qualche modo di voler operare lo strumento intermedio era quello della sfida. se questo strumento fosse stato utilizzato a Rizziconi sciolta per la terza, per la seconda o la terza volta a fine legislatura probabilmente non c'era bisogno di mantenere un accesso per due anni e poi arrivare a uno scioglimento in fase finale bastava per esempio avvisare che le cose non potevano continuare in quella maniera cioè lo Stato deve avere strumenti più, più agili e non c'è dubbio che sia così io volevo dire poi una cosa la solitudine che si avverte è la solitudine di chi decide la solitudine delle figure apicali è la solitudine del giudice, del sindaco del presidente dell'antimafia cioè di chi ha una responsabilità in prima persona non una responsabilità personale in prima persona. E questa stessa solitudine si sente a tutti i livelli. Il punto delicato di questa questione che diventa poi politica è quando dalla solitudine di un singolo, per questo è nato avviso pubblico, si passa alla forza di più della rete. Avviso pubblico perché nasce? Per mettere... Per, per fare in modo che la solitudine di una persona diventi la forza di tante persone e rispetto al problema specifico, per esempio, noi sappiamo come l'ANCI, la Lega delle Autonomie, quando si tratta soprattutto l'ANCI, quando si tratta del bilancio dello Stato e quindi di premere contro i tagli per la normativa, come opera, come è diventata diciamo così, uno strumento di difesa degli enti locali o attratti addirittura uno strumento lobbistico? perché delle volte vedi anche cose che non è che sono tutte, diciamo così, che vanno nella direzione giusta. Ecco, avviso pubblico deve prendere questa, ha questa consegna, ne abbiamo parlato più di una volta. Chi deve ricordare, secondo voi, oggi... Al Parlamento italiano e alla Camera dei deputati che non è consentito dopo una commissione d'inchiesta di e un'approvazione del primo ramo del Parlamento che finisca la legislatura senza che il secondo ramo del Parlamento eh, approvi la legge, le modifiche penali lo deve fare la proponente, ma questo ritorniamo alla solitudine dei singoli. Allora io dico. Tante cose non vanno, ma forse abbiamo un pi una piccola responsabilità anche gli interlocutori in cui siamo qua dentro, perché forse abbiamo la timidezza di difendere fino in fondo il nostro lavoro e tutte queste cose che stiamo dicendo qui dovrebbero anche produrre una presenza anche diciamo così, degli amministratori locali più forte. Gli amministratori locali non possono essere il soggetto che si interloquisce con il Ministero dell'Interno per il disavanzo, il disavanzo il, o, il, il, o per tutte le cose diciamo così, per cui il Ministero dell'Interno diventa quel faro che determina la vita o la morte di un'amministrazione. Gli amministratori locali onesti, cioè la gran parte degli amministratori italiani, dovrebbero dire al Ministero dell'Interno che c'è un pezzo della Repubblica che pretende delle cose. Secondo me questa voce è ancora una voce flebile. La commissione d'inchiesta era uno strumento per arrivare a questo, ma oggi un altro strumento può essere, è uno strumento, diciamo così, che può essere proprio avviso pubblico, perché non si può vivere di commissione d'inchiesta. Io mi sono rifiutata di rinnovarla, perché non si può vivere di pennacchi, si deve, di pennacchi di singoli peraltro, ma si deve fare socializzare il lavoro che si è portato avanti fino a questo punto. Un'altra cosa volevo dire. Avete parlato di diffamazione, io mi ricordo e lo ricordo soprattutto a te, l'avrei detto volentieri a Michele Albenese se fosse stato presente. Nella proposta di legge che è, alla, che è oggi alla, eh, alla valutazione della Camera si parlava della diffamazione perché soprattutto i sindaci del Nord era nato soprattutto a Bologna quel discorso ma anche in altri casi, avvertivano questa pressione della diffamazione di chi cominciava a parlare male di una persona che si era messa al servizio, forse non ci siamo più abituati nel sud perché le lotte sono più intestine storicamente, mentre al nord si avvertiva questa delegittimazione che cominciava ad insinuarsi perché la verità vera è che i fenomeni sono sempre... Eh, in espansione e quindi il fenomeno della delegittimazione che per il sud è un fenomeno storico cominciava ad arrivare al nord. Ma vi ricordate la reazione della stampa che cominciò a dire che con questo progetto di legge volevamo arrest fare, eh, a fare arrestare i giornalisti? Cioè noi probabilmente siamo, scusate se mi dico noi enti territoriali, rischiamo di essere il luogo, il baluardo, il primo luogo dove c'è il confronto col cittadino, il primo baluardo, ma anche l'anello debole, perché gli altri soggetti, gli altri poteri, perché di potere si tratta, fanno lobbistica, sono forti, hanno i giornali, parlano, urlano, delle volte dicono... Sapendo, mentono, sapendo di mentire mentre noi rimaniamo tanti singoli a proposito poi del fatto che i fenomeni sono sempre in espansione mi sento in dovere di dirvi anche per il riferimento che tu hai fatto al femminicidio di fare una riflessione visto che sono anche l'unica donna che è seduta qui questa sera, sulle intimidazioni che riguardano le donne guardate anche su questo dobbiamo stare attenti non, anche voi perché anche voi avete donne nelle amministrazioni, non solo donne amministratrici ma anche dipendenti donne, stiamoci attenti perché c'è un fenomeno anche qui che sta dilagando su tutto il territorio nazionale e le violenze e le intimidazioni nei confronti delle donne hanno una loro specificità, che sono, l'avevamo già colta, ricorderete il caso del medico che veniva insediato nella sua tranquillità perché qualcuno gli faceva sentire sindaco medico sentire che poteva entrare e uscire ca dalla casa e quindi la sensazione di non poter vivere più la propria privacy o dell'altra donna che invece gli era stato detto che, avrebbe, che poteva essere punita con l'acido muriatico adesso in Calabria l'altro giorno proprio ieri ho parlato con un'amministratrice nella, nella la capogruppo del PD del, del, eh, del comune di, del comune di, adesso, di Siderno alla quale è stato recapitato davanti alla porta un bidone un, una, una bottiglia piena di acido muriatico con dentro e falla finita perché altrimenti disfreggiamo Guardate che, ve l'ho voluto dire questa cosa, perché questa storia delle, della violenza femminile non riguarda solo il femminicidio, riguarda la presenza delle donne nelle istituzioni, riguarda le donne pentite di mafia, riguarda il testimoni di giustizia, riguarda le donne in generale. E capire che i fenomeni stanno dilagando, che partono dal sud al nord e tornano dal nord al sud, è un modo anche di prevenirle queste cose. Quindi allertavo la vostra attenzione anche su questo fatto. I fenomeni, quello che succede al sud, presto si ripresenta sotto diverse spoglie o in maniera simile al nord e viceversa. La diffamazione per il sud è talmente un fatto consolidato che adesso innervosisce e preoccupa soprattutto il nord. Il nord ma anche la Sardegna, per esempio. Io ho avuto sindaci della Sardegna che piangevano perché qualcuno aveva scritto un lettere sulle mogli e sui figli. Quando, sinceramente parlando, se mi avessero recapitato una lettera in cui potevano scrivere che mio marito non so che, avrei fatto una risata, perché non ho ero attrezzata probabilmente anche per storia personale ma anche come donna del sud come sindaco del sud questo era il meno che mi potesse succedere erano ben altro i rischi mentre nella Sardegna dove sono legati molto di più alla privacy e nel nord dove la violenza la conoscono di meno la diffamazione invece è considerata un elemento devastante perché è una forma di delegittimazione perché la forma più grave la differenza più grave tra nord e sud in questo momento e si coglie appieno, se si sa e si capisce, che mentre nel sud i sindaci stanno costruendo, ricostruendo un tessuto istituzionale inesistente e delegittimato da decenni, nel nord invece si tende oggi, si tenta oggi, c'è il rischio oggi che ci sia delegittimazione, ma in realtà dal punto di vista della struttura delle istituzioni sono strutture molto più solide, parlo dell'Emilia, parlo della Lombardia, parlo del Veneto, parlo delle regioni del nord che abbiamo visitato in cui comunque il sindaco sapeva che aveva dalla sua un legame che i cittadini continuano ad avere con le istituzioni che lui rappresenta. Nel sud questo non c'è. Nel sud la solitudine è anche che chi è a capo della struttura non deve difendere semplicemente la sua persona, ma addirittura deve difendere l'istituzione, deve avvicinare la politica e l'istituzione al cittadino perché il cittadino non si riconosce nelle istituzioni. E come si fa a convincere i cittadini che sbagliano quando uno Stato è così lontano da tutti i punti di vista? credo che siamo ancora in tempo a fare un ultimo rapido giro eh, raccolgo in pieno eh, il tema della diffamazione, credo che sia responsabilità nostra ne abbiamo parlato più volte con Michele Albanese eh, come sacrosanto che noi difendiamo eh, colleghi penso allo stesso Michele penso a Rino Giacalone penso a, a, a colleghi che sono finiti eh, nel, nel tritacarne delle denunce eh, non per, cioè, per diffamazione ma in cui in realtà non c'era nulla di diffamatorio ma solo era la, il racconto della verità dobbiamo anche riconoscere che ci sono dei casi in cui dei colleghi chiamiamoli colleghi perché poi mh, se fanno il nostro mestiere sono colleghi che sono strumento di altri, questa è eh, una riflessione che dobbiamo fare io sono, ho fatto per lungo tempo sindacalista, eh, credo dobbiamo essere un po' meno corporativi se invitiamo la politica a essere migliore anche noi lo dobbiamo fare e l'altra cosa giustissimo credo il riferimento alle donne vorrei ricordare ahimè purtroppo il destino delle tre sindache calabresi che eh, portate in palmo di mano per un ultimo tempo non è che abbiano poi avuto tutto quel sostegno di cui sarebbero eh, state eh, abbiano, di cui avessero diritto eh, perché, perché poi eh, la, la donna sindaca eh, fa, più, fa più effetto. No? Ecco, è più, è... Ma la differenza è prima alla, alla... Marenzo... la differenza. Sappiate, sono tante donne presenti, nessuno vi dirà mai di fare un passo avanti, soprattutto nel sud non esiste, ma io credo che non esista nella politica. La differenza e il motivo per cui io sono qui a parlarvi da parlamentare e ho fatto tante cose nella politica mentre le mie amiche che ho sempre sostenuto parlo di Maria, di Maria Carmela Lanzetta che da ministro è stata costretta alle dimissioni parlo di Carla Girasole che addirittura è stata incriminata ed assolta parlo di Elisabetta Tripodi che con responsabilità anche del mio partito è stata destituita perché è stata mandata a casa la differenza ...tra loro e me e tra loro e tante donne che, ce hanno, che hanno resistito... È, una, è molto semplice, nel mio caso l'ho detto a loro, lo dico qua senza, tra, con assoluta tranquillità non è un fatto di qualità umana è il fatto che io sono stata sindaco di una città di 75.000 abitanti, e il legame che si crea quando si opera bene cari sindaci, la gratitudine che, che l'affetto che ricambiano i cittadini ha prodotto, che ho avuto poi quando si è trattato della prima volta che mi sono stata candidata al consiglio regionale, sono stata la più votata della Calabria perché la mia città in condizione di eleggere un consigliere regionale. Le altre tre donne erano sindaco, sindache di due, tre piccoli centri che non potevano produrre che 200, 300, 500 voti e sono state allontanate perché la politica allontana le donne e spesso, e con questo vorrei concludere, spesso allontana anche chi fa ombra, perché la politica tende ad una selezione che non è meritocratica ma è di conservazione di chi c'è. E questo probabilmente è un fatto umano da capire anche questo, ma è anche da contrastare perché non è così che si dovrebbe operare. Perfettamente d'accordo. Io eh, mi vorrei citare un, un vice sindaco che è stato con noi a Gazzoldo, eh, invitato in uno dei bellissimi dibattiti il vice sindaco di Mondragone, Benedetto Zoccola, quando gli ho chiesto ti ricandidi e ho visto scendere sul suo viso un'immagine di tristezza, quando mi ha detto penso di no, eh, perché non lo sapesse Benedetto Zoccola ha un occhio da cui quasi non vede più, un orecchio da cui non sente più per causa di una bomba fatta esplodere sul davanzale della, della sua casa. Prima ancora come imprenditore era stato sequestrato, picchiato, eh, quindi diciamo, è uno che la, la violenza fisica l'ha subita pesantemente. Ecco, sentire, eh, vedere quel viso è, eh, da un amministratore che sta lavorando bene, perché tutti dicono che Benedetto sta lavorando bene e occupandosi di settori come quelli dei rifiuti, dell'abusivismo edilizio, Campania, Mondragone, capite che non stiamo parlando né di Milano né di altri paesi, sicuramente molto complesso. Ecco a voi vi è mai venuta passata per la testa la tentazione di dire no, vabbè, basta. Penso a mia moglie, ai miei figli, alla mia famiglia, siamo arrivati al livello dal quale non rego più. Questo me l'hai fatto che ho fatto la battuta prima di scommetto. Sì, mi è venuta, però non purtroppo, per fortuna, boh, la storia lo dirà. Ehm, vabbè io ho avuto problemi, problemi forti in famiglia per l'impegno politico sin dall'inizio del, del percorso perché di mestiere faccio il dirigente pubblico, ho un'assunzione a tempo indeterminato, non, ehm, il, il danno che ho creato sotto il profilo economico patrimoniale di tempo sottratto alla famiglia è stato effettivamente eh, rilevante, la richiesta eh, alla tua signora prima di candidarti mi dai l'autorizzazione è una richiesta ipocrita perché chiaramente la tua compagna non ti potrà mai dire di no la tua compagna ti dice di sì perché eh, ti vede con uh, il fuoco negli occhi con quella passione negli occhi non ti può mai dire di no e sono stato ipocrita in quel momento nel, uh, nel crearmi questa copertura mentalmente quindi andare avanti uh, dicendo tanto ho l'accordo con, uh, con mia moglie ma in realtà insomma, questo accordo Vuole dire, non, non c'era, è stato e poi si sono rivelati comunque tutti gli effetti sotto tutti i punti di vista. E mh, quella passione, però, quella di cui parlavo prima, è rimasta, è rimasta comunque perché eh, io non so, forse ho una visione troppo romantica da questo punto di vista. Io penso che la mia città sia in un qualche modo la mia famiglia, perché non lo dico. Per un fatto così demagogico o quant'altro, perché mia figlia è... sta crescendo lì, cioè sta frequentando le scuole lì. Il fatto per esempio di aver ristrutturato quasi tutte le scuole, perché quello è un altro argomento sensibile, la buona politica pensa non alle cose che appaiono, penso alle cose che servono alla collettività. Le scuole, gli istituti scolastici, Pierpaolo, su questo forse dovremmo fare anche una bella statistica come avviso pubblico. Non... Non, non dà consenso la ristrutturazione del solaio della scuola, dà consenso il rifare l'aiola del parchetto davanti alla nella posizione centrale, dà consenso rifare la strada sotto l'asfalto, sotto la casa, eh, diciamo sotto un quartiere particolarmente popoloso, ma poi non ci meravigliamo che crollano i tetti o che poi ci sono i problemi di sicurezza soltanto quando ci sono gli incidenti. Rifare il solaio della scuola non dà consenso perché è percepito come un diritto giustamente da parte di chi ci lavora nella scuola e per una cosa che non hai fatto da parte di chi quella scuola non la frequenta. Allora pensare che io abbia contribuito, fatto questo esempio per, per spiegare, che ho contribuito alla sicurezza anche di mia figlia che frequenterà le scuole nella mia città o di aver dato la possibilità la sera di restare nella città perché per una serie di ragioni che non sto qui a, a spiegare, uh, di, di dare una città un pochino migliore di quella che ho trovato, secondo me è una cosa che ho fatto per, anche per la mia famiglia. Dire, poi si può, so, si può sbagliare, non si può sbagliare, si, si può essere compresi, non si può essere compresi, lì poi si rientra nella sfera personale, quindi nella storia soggettiva di ognuno. Però devo dire che tutte le volte che mi sono fermato e ho pensato di non, che fosse preferibile non andare avanti perché magari c'era qualche alleato che non aveva capito, c'è cioè qualcuno che cominciava ad alzare troppo la voce o c'è qualcun altro che diceva io non mi presento in consiglio comunale se non mi dai questo o non mi dai quest'altro, allora in quel momento invece di mollare ho pensato. No, invece vado avanti, poi magari eh, voglio dire, se, se sto sbagliando o anche se non sbaglierò mi faranno cadere loro, però io devo andare avanti perché ho fatto già questa scelta, cioè le mie distruzioni già le ho fatte, quindi non avrebbe senso adesso fermarsi perché significherebbe poi restituire diciamo alla distruzione, cioè non restituire alla distruzione neanche personale neanche un senso, neanche, neanche un valore, voglio dire, ma io credo che questo... Eh, diciamo sia un fattore comune più o meno di tutti gli amministratori, gli amministratori che si approcciano con questo spirito, dire. poi magari c'è chi resiste di più nella sfera, nella sfera personale non ha tutti i problemi che ho avuto io, o ci sia qualcun altro che magari anzi trova una maggiore condivisione dalla propria famiglia o dai propri, o dai propri genitori, che non è neanche il caso mio, perché pure i genitori, mio padre, mi vuole diseredare per tutto quello che ho compiuto. Però voglio dire: al di là di questo c'è chi trova un maggiore approccio da quel punto di vista, c'è chi non lo trova, però, poi alla fine, sostanzialmente, tu vai avanti, ripeto: sempre per la passione se molli in questo momento, dire, allora significa che quella passione è finita, solo in quel caso devi mollare, perché quando non hai più passione nelle cose, allora non le riesci più a fare, la gente lo percepisce pure, che non hai più passione sulle questioni. E poi c'è un ultimo motivo che è legato, ritornando ad avviso pubblico, tu hai fatto una domanda molto importante, o oh Davide, no Davide ha parlato prima dell'esperienza di Corsico, la prima eh, è una lamentela che ho aperto anch'io, chi si impegna come amministratore in avviso pubblico, si sottopone ai convegni, va a parlare degli amministratori sottotiro, non è percepito benissimo dai cittadini, perché, dici, perché i cittadini dicono invece di stare qui a risolvere i problemi te ne vai in giro a parlare di legalità, ti fai un po' eh, mettere la dare la pacca sulla spalla perché ti è capitato questo e ti è capitato l'altro, questo rientra invece in una problematica di cultura della legalità, questa cultura della legalità ragazzi ce lo dobbiamo dire chiaro e tondo, nello Stato italiano stiamo indietro, non so più forse non siamo manco partiti, perché noi nello Stato italiano insegniamo la religione ma la cultura dell'antimafia sociale non la insegniamo nella piano di offerta formativa. E non è possibile, non è davvero possibile. Quando abbiamo deciso di scegliere tra lo sport e l'educazione civica, io sono per lo sport e ritengo che lo sport sia uno degli strumenti principali per la trasmissione delle regole e del buon sapere, però sacrificare l'educazione civica come se non la fosse, come un mastro lindo qualunque, io non, non sono assolutamente d'accordo. Allora, quando non è normale che io mi devo affidare all'amministrazione comunale di questo ente per avviare questi percorsi con gli studenti. Gli studenti devono sapere che ci sono i testimoni che hanno perso la vita per la mafia, che ci sono i giornalisti che hanno perso la vita perché hanno scritto un pezzo di giornalismo contro la cronaca mafiosa. I cittadini devono conoscere il rinascimento, ma devono conoscere anche quanti sono morti con le bombe messe sotto il ponte. Non è possibile... Non è assolutamente possibile, questa è come quell'altra genialata di azzerare gli investimenti sulla ricerca eh, scientifica nelle università che non riescono, a trovare, non riescono più ad arrivare a fine mese quando vanno a fare il rendiconto. Allora, ritornando a noi, è chiaro che i cittadini non percepiscono l'importanza di questi incontri quando siamo noi stessi come Stato, perché io come sindaco mi sento anche stato italiano perché sono lì, a rappresentare la fascia tricolore, è chiaro che non percepiscono il valore della legalità nel momento in cui noi stessi nel piano di offerta formativa insegniamo la religione ma non insegniamo l'educazione civica e legata all'antimafia sociale, è normale. Allora questo è una funzione, ce lo dobbiamo dire chiaro e tondo, che noi l'antimafia sociale, la cultura dell'antimafia sociale l'abbiamo delegata alle iniziative di Associazioni come avviso pubblico, alla sensibilità di amministratori locali, a qualche giornalista che ogni tanto si alza e dice guardate che qui sulle slot machine forse si sta esagerando un pochino, forse noi l'abbiamo delegata, lo Stato ha rinunciato alla educazione legata all'antimafia sociale, ci ha, rinunciato. ci ha rinunciato e credo che sia l'errore più grave della politica degli ultimi 40 anni. Ovvio stessa domanda e faccio a Pasquale Amato. Io ogni volta che me ne è capitata una brutta, eh, la reazione è stata esattamente il contrario, di qua non si molla. E invece tre volte mi sono trovato a riflettere per mollare. Perché stare in ambienti di frontiera, sapere che l'avversario è dall'altra parte, che è violento, chi ha, oltraggia le istituzioni in qualsiasi maniera, chi evade, chi cerca di corrompere, beh, pensi che il nemico sia dall'altra parte. E io purtroppo di fronte alle loro pressioni non, non ho mai sentito il bisogno di, di mollare. Invece per tre volte ho sentito il bisogno di mollare quando mi sono sentito colpire da chi non me l'aspettavo e Settembre 2014 ricevo quattro minacce di morte per iscritto. E scrivo un, un dossier e lo facevo con, un pen, con una pendrive. Non lo facevo con il PC, neanche con quello del comune e neanche con quello di casa. Lavoravo con la pendrive. Ho consegnato il file agli organi inquirenti. 22 settembre 2014, 6 novembre 2014 è stato fatto circolare il documento stampato del file che avevo consegnato agli organi inquirenti. Quella volta mi è venuto in mente di mollare. Un'altra volta, quell'anno, è stato un anno straordinario, me ne sono capitate tutte cose molto belle anche, perché avevamo un cinema chiuso da vent'anni e il... 7 di dicembre, lo inaugurammo nel 2014 con Sebastiano Somma che recitava un reading di, del gatto parto. Bene, era un cinema che dove era stato fatto il collaudo statico, era stato fatto tutti i certificati di conformità, di incendio, vigile del fuoco, però la, la ditta aveva completato i lavori nel 2009. E non mi convinceva nell'impianto di sicurezza per quanto riguardava l'illuminazione, e l'ho fatto rifare perché la ditta, la ditta si era data latitante prima dell'apertura, per avere anche il nulla osta dei Vigili del Fuoco. E siccome avevano lamentato che si erano rubati l'impianto acustico all'interno del cinema, ne avevano messo uno casereccio. Ora, non è che. Se detraevo la differenza di somma e mi funzionava lo stesso perché o funziona o non funziona un teatro se c'è un impianto che non va non va. quindi non gli potevo fare la cortesia dovevamo rifarlo per intero e quindi il collaudo non glielo chiudo il collaudo amministrativo ricevo la licenza essenza dell'articolo 83 del TULPS ebbene quest'anno a maggio dal vicequestore mi è stata revocata la licenza, perché io ho un contenzioso aperto con l'impresa, perché mancava il collaudo amministrativo. Guarda, i collaudi necessari per la licenza nei pubblici spettacoli sono collaudo statico, sono tutto ciò che fa parte della sicurezza. L'impianto elettrico e l'impianto antincendio, io ce l'avevo tutti i requisiti, mi è stato revocato. Perché non ho chiuso il collaudo amministrativo? Un collaudo che va a regolare i rapporti contrattuali fra l'ente che avevo appaltato e una ditta in inadempiente, eppure è stato utilizzato quello strumento per chiudermi il cinema. E quell'altra è stata la seconda volta che mi veniva da noi: si dice buttare la berritta all'aria, cioè lasciare perdere tutto. La terza è successo che. Avevamo lavorato, alla fine degli anni 90 ero stato vice sindaco quattro anni, c'era stato un sindaco molto bravo, e avevamo rimesso su molte cose, e fra questi il depuratore. Eravamo il paese più strano della zona perché si gestiva con un milione all'epoca in lire, un milione e settecento mila lire al mese, e gestivamo l'impianto del depuratore mentre altri comuni spendevano 250 milioni l'anno. E beh, quando sono tornato da sindaco nel 2013 mi sono trovato nelle vasche di essiccazione 400 metri cubi di fanghi, ora già per legge 100 metri cubi non possono essere superati e né un anno lo stoccaggio, ho trovato 400 metri cubi di fanghi, quindi un depuratore che non funzionava e mi metto con la miseria di chi aveva trovato una situazione che venivano tagliate e non c'erano i soldi per il gasolio nel mese di marzo 2013 io sono stata eletta a giugno e quindi mi metto per rimettere in ciclo il depuratore nei fanghi quando sono arrivati quelle del noi non c'erano più avevo ripristinato una pompa per ogni impianto perché avevo tre stazioni di sollevamento e il depuratore non avevo montato le altre due ma i soldi non mi erano bastati ma mi hanno denunciato e quella è stata la terza volta vedete che ci sono ci sono tante eh, modalità di minacce, di, minacce di, di, di pressioni eh, abbiamo ancora 5 minuti? Sì. è chiaro che la stessa domanda non la posso fare però la domanda è perché invece un, un politico di Milano si infila in questa rogna di occuparsi di mafie? No, non era meglio non so, la cultura, il teatro, il cinema, perché va di mo cioè uno dice vabbè, tira, no? è un tema che oppure c'è altro un PM mancato uno sbaglio di laurea non so un, un papà importante, non lo so perché alla fine sono finito qui eh, è chiaro che è entusiasmante la cosa che mi ha entusiasmato di più all'inizio del mandato Pisapia è iniziare qualcosa che non c'era mai stato quindi una sfida importante che, che soddisfa un po' le mie ambizioni e che in qualche maniera la sentivo importante perché era una rivoluzione culturale che stavo vivendo e stavo eh, diciamo portando avanti anche con, con la mia esperienza e la mia attività politica e e, poi, e quindi la sfida a me stimola come stimola penso praticamente tutti noi e quindi questo è stato un elemento, poi storicamente io nasco nel Movimento per la Democrazia e la Rete, quindi ne, negli anni 90 già in quel periodo mi occupavo di questi temi, poi mi sono trovato ad occuparmi di stessi temi più a livello locale e territoriale di municipio a Milano e poi eh, era quasi coerente con questa mia storia politica il eh, occuparmi ancora di questo tema. Adesso la sfida veramente che eh, ho... Su di me è quello di cui parlavo prima che ancora mi entusiasma, e cioè quella di far capire alla cittadinanza, far capire alla stessa amministrazione che la commissione antimafia si deve occupare di economie criminali, è una commissione che non fa spettacolo, cinema, che non fa indagine, ma è una commissione che produce proposte politiche e soprattutto come dovrebbero fare tutte le altre commissioni, però noi in qualche maniera abbiamo forse questa, questo mandato più delle altre, quello di controllare quanto accade all'interno della nostra amministrazione. Quindi apertamente dobbiamo andare nelle aziende partecipate e chiedere ma voi il piano anticorruzione, ma perché non lo fate uguale all'altra partecipata, ma perché non facciamo un piano di, di, di assunzione del personale comune, ma perché non avete affidato alle aziende già inserite nella in whitelist della prefettura i lavori eh, più a rischio perché il whistleblowing non è aperto e questo secondo me è, è importante, è importante che, che qualcuno lo faccia e, e, ed è giusto che tutti i consiglieri comunali lo facciano ed è giusto che principalmente la commissione antimafia lo faccia. Poi è chiaro che eh, essere presidente di una commissione consigliare a Milano, in particolare l'antimafia, con quello che dicevo prima, è di grande responsabilità e la prospettiva che si apre su questo argomento è amplissima. E per cui la possibilità di incontrare altri amministratori, la possibilità di interloquire con tante altre esperienze, la possibilità di importare buone prassi e di occuparsi di tantissimi argomenti che toccano alcuni diritti fondamentali anche delle persone nei nostri quartieri è una grande cosa e quindi io penso che proprio la politica la politica anche in questi argomenti sia un bellissimo lavoro e mi piace assolutamente farlo l'ultima cosa io credo che in tutti gli interventi si è emerso l'orgoglio di, di, di fare la politica, senza metterci buona, di fare la politica. Eh, non è che va molto di moda, mi sembra, no? Non mi sembra che vada molto di moda, no? No, no, questo orgoglio di Nemmeno fare il politico. Eh, il politico, se uno gira dalle persone, invece ha visto negativamente. Dobbiamo essere più, forse più capaci di, di far emergere questo, che questa è la politica. Se amministratori vengono arrestati, sono corrotti, sono collusi, ma c'è ancora questa enorme passione, mi sembra. E innanzitutto voglio un'osservazione. Molto spesso quando si vuole denigrare la politica, quando si vuole... E dare una sponda, offrire una sponda all'antipolitica dilagante, perché diciamoci la verità, sono soprattutto i cittadini ad essere distanti dalla politica, si parla di amministratori collusi, arrestati e quant'altro, e lo si parla soprattutto rispetto agli amministratori del territorio, perché lo si, parla, e si parla così dei sindaci, degli assessori comunali, consiglieri comunali, consiglieri regionali, e' Tant tanto vero questo che chi vuole parlare, eh, chi vuole chi contestare la forma, il tipo di formazione che si è data al nuovo Senato dice volete portare i consiglieri regionali e i sindaci al Senato per dire il peggio. Io questa impostazione la contesto, la contesto sia quando eh, la porta avanti chi, chi fa antipolitica sia che la porta avanti anche il mio stesso partito perché dire, ci sono stati dei manifesti in questi giorni che hanno, eh, che hanno chiesto il sì al referendum dicendo vuoi meno politici? e Io credo che tutto questo sia veramente sbagliato, e perché in, almeno per due considerazioni, innanzitutto perché credo ancora nel privato della politica che mi ha, parlato, mi ha portato da magistrato soddisfatto del suo lavoro a fare politica, devo averci creduto fortemente e devo continuarci a credere se sono qua. Quindi credo che la politica sia eh, qualcosa che può cambiare il corso degli eventi e che quindi chi la fa ha la responsabilità di rendere possibile nella propria città dove vive dove opera nella propria comunità anche nella comunità nazionale sopra a livello nazionale qualcosa di positivo quindi innanzitutto per questo e poi per un'altra cosa perché se vogliamo fare antipolitica non è vero che i corrotti e i collusi siano a livello territoriale perché nel Parlamento italiano c'è pieno di corrotti e di collusi perché il destino della politica nazionale è in mano a corrotti e collusi che spesso arrivano alla prescrizione in maniera era programmata, che riescono ad avere, ehm, ad avere processi lenti che, fa, che finiscono in prescrizioni plateali. Guardate, io questa legislatura l'ho iniziata eh, discutendo al Senato della Repubblica, del, facendo la dichiarazione di voto per il gruppo del PD sulla decadenza di Berlusconi, eh, era l'inizio della legislatura. E mi è stata data dal gruppo questa responsabilità perché volevano parlare in tanti è stato deciso che parlavo una sola e il capogruppo ha deciso che dovessi par parlare io e poi capisco perché perché il mio tono era molto istituzionale diciamo dal punto di vista politico corretto perché sono abituata ad aule dove non si offendono neanche gli imputati e non ho offeso neanche Berlusconi quel giorno chiedendo il voto per la sua decadenza a fine legislatura Devo dire che quel voto mi impressiona soprattutto perché ho continuato a vedere nei banchi gente condannata, gente inquisita, gente, perché ho visto quanto c'è voluto, qualche polso ha dovuto avere il Presidente del Senato per imporre la trattazione del caso Caridi che ha portato all'arresto il 5 agosto di un, di, un di un senatore calabrese, perché ho visto quanta resistenza c'è ancora. Noi io sono relatrice di un'altra decadenza che si rinvia da cinque mesi della decadenza di Mizzolini, non è che sia una passionata di decadenza, ma c'è una legge dello Stato da rispettare perché vedo giornalmente, mentre ci litighiamo anche all'interno della politica su quelle che possono essere le prospettive del futuro e mentre io stessa molto spesso non mi riconosco nella linea del mio partito perché sono una donna di sinistra e vedo con stavore un'alleanza, già la vedo discutibile con l'NCD ma poi con il gruppo dei verdiniani la vedo Abbassai difficile. Non è qui il discorso politico che voglio portare, è un discorso di etica. Come si fa a dire che la politica è, è e che, la, che la cattiva politica che gli arrestati e colusi sono sul territorio quando noi giornalmente leggiamo i giornali e vediamo gente che viene inquisita per bancarotta fraudolenta e che poi che è vicina alla prescrizione e che poi tratta con il governo e con i gruppi parlamentari per i termini di prescrizione allora delle due una eh, non è vero che tutta la politica è corrotta ma non è vero neanche che sia corrotta in un posto anziché in un altro, bisognerebbe essere migliori, tutti migliori bisognerebbe che i cittadini avessero più senso critico, bisognerebbe che i cittadini non aspettassero che la politica gli chieda di partecipare che sapessero selezionarla meglio la, eh, la, la propria classe dirigente ed è questo il motivo eh, forse l'ho detto in maniera troppo appassionata ma è questo il motivo che mi ha portato da capogruppo del PD in prima commissione a dichiarare il non voto sull'italicum per la minoranza del PD perché abbiamo ritenuto e io ho ritenuto, mi sono poi dimessa ma Renzi non ha voluto le mie dimissioni e sono ancora capogruppo della prima commissione, perché ho ritenuto che l'unico arma che ha il popolo per scegliersi i suoi sindaci, i suoi rappresentanti, i sindaci lo fa i consiglieri regionali lo fa nel bene e nel male nel bene e nel male, che debba potersi scegliere i senatori ed è per questo che abbiamo fatto la trattativa per l'elettività dei senatori e anche i deputati, perché se aspettiamo che la politica senza il controllo dei cittadini lo sappia fare nelle segrete stanze del potere continueremo a sentire che vogliamo ridurre i politici, ma in realtà saranno un gruppo di lobbisti a governare l'Italia e questo è quello che io vorrei impedire. Grazie a tutti. Scusate, io mi alzo perché è importante e solenne per me il motivo per cui ho chiesto a Toni e ai presenti una deroga. E abbiamo fatto un incontro per capire anche le motivazioni perché si fa e si resiste, si fa politica. Io fra qualche minuto incontrerò qui degli emiliani che sono venuti a Paloma di Montegaro. Il Paloma di Montegaro è il mio paese, fondato da Mario Tomasi e che poi è riportato nel Gatto Pardo, è la cattedrale dalle tozze colonne di marmo rosso, e il monastero, il mandorlato, li trovate tutti a Palma. E sono diventato il sindaco che accoglie molti visitatori, a volte arrivano pure pullman e vado lì, vado ad accogliere studenti che arrivano dalla Calabria, oppure quando c'è il giro di Sicilia di auto d'epoca vado a mettere il timbro io con la fascia, però per invitare... E i tedeschi a guardare la nostra cattedrale che ha veramente un eh, prospetto straordinario È lo stesso eh, architetto diciamo che aveva progettato la cattedrale di Noto e Angelo Italia, il particolare è che su Palma abbiamo un campanile più sfarzoso a tre livelli contro i due, <ride> contro i due di quelle del, della cattedrale di Noto e me ne vanto, però quando incontro ospiti a Palma di Montechiaro l'effetto è così importante parliamo anche di mafia abbiamo parlato e stasera quando ieri hanno saputo che ce li ho amici su Facebook ero a Casalecchio di Reno mi hanno contattato tutti e fra poco andremo a fare un aperitivo assieme ecco perché veramente ne vale la pena essere sindaci per amore del proprio paese grazie io se volete vi do un appuntamento a proposito di sindaci e di, di, sindaci, di belle figure di sindaco. 11 e 12 dicembre è il 36 anniversario dell'uccisione di Marcello Torre, sindaco di Pagani. Sarà ricordato, ci sarà il premio Marcello Torre come ogni, ogni anno, credo che sia da altre cose una figura di una straordinaria attualità, ucciso nell'80, subito dopo il terremoto famoso dell'Irpinia, perché si era opposto alle mire di Cutolo eh, sul movimento delle macerie e sulla ricostruzione. Noi che abbiamo a che fare, purtroppo, dalla scorsa 24 di agosto con questo interminabile terremoto e sappiamo che sicuramente, come ci hanno detto i magistrati, dalla prima, anzi da 30 secondi dopo la scorsa il 24. Gli imprenditori mafiosi erano già pronti con la chiave sul camion, pronti a partire per Ruspe o altro per andare a fare i soldi. Credo che l'esempio di Marcello Torre debba rimanere fortissimo. Non è un caso che noi lo abbiamo ricordato sempre nei rapporti, non è un caso che la figlia Anna Maria eh, eh, è sempre presente agli incontri. Eh, se volete questo è un appuntamento ancora per dare tutta la vicinanza alla famiglia ma ancora per ricordare una persona che come ha scritto nella sua ultima lettera ai familiari come voi non ha cambiato idea grazie a tutti e a seguire c'è eh, il dibattito sul libro di Francesco Forgione sarà sicuramente un tema molto, molto caldo e anche per, per il tema per come è stato trattato ma anche e soprattutto per eh, chi parteciperà